Cultura Futuro Urbano è il nuovo piano per il miglioramento della qualità di vita nelle periferie. 25 milioni di euro che finanzieranno oltre 100 progetti di riqualificazione nei territori più fragili, potenziando le attività culturali e creative. I bandi sono già online. Cultura Futuro Urbano, la città nel tuo quartiere. Scopri i dettagli su www.aap.beniculturali.it